Ciao ragazze bentornate in un video veloce veloce eh, ho esaurito le etichette da applicare ai miei lavoretti e siccome è diventato praticamente impossibile ordinarle online ho deciso di farmele da sola e ho pensato di fare questo tutorialino perché magari torna utile anche a voi allora avevo in casa questo tipo di carta che è una carta trasferibile eh, si chiama transfer paper è quella che si usa per le t-shirt Okay. E l'ho presa da questo sito qua, photopaperdirect.com. Non so dirvi se esiste ancora questo sito, perché ovviamente l'avevo preso qualche anno fa per fare una magliettina a mia figlia. La cosa importante, perché ovviamente trovate, eh, la trovate tranquillamente su Amazon, eh, vi lascio i dettagli. Light t-shirt, A4A, SKU, PPD1, non so che cosa voglia dire, l'importante è che sia compatibile con le inkjet le stampanti inkjet ok in questo modo potete stamparle senza problemi che cosa, che cosa consiste questo foglio praticamente eh, sono dei fogli a 4 che vengono inseriti al posto dei fogli normali nella stampante ma hanno la particolarità di essere una carta speciale che può essere trasferita sulla stoffa. Allora, se avete un nastro bianco potete creare il vostro logo e tranquillamente trasferirlo sul nastro. Siccome io ho esaurito anche quello, lo farò su un pezzo di stoffa e vi faccio vedere come. La prima cosa che dovete fare è andare al computer e su Word o Pages, a seconda della versione che avete, andare a creare quello che volete stampare. Io ho stampato semplicemente la boîte étoiles fatta a mano. Ok, Poi che cosa dovete fare? Dovete ribaltare la scritta, quindi farla speculare come ho fatto io e andare alla stampante ehm, inserendo il foglio ehm, appunto nella stampante in modo da stampare sulla parte bianca. Il foglio vedete qua dietro ha una quadrettatura, voi dovete stampare da questo lato. Eh, che cosa... Ehm, Dobbiamo fare poi. Allora, se la scrivete dritta potete farlo anche col driver della stampante. Noi l'abbiamo già fatta speculare così per non impazzire con il programmino della nostra printer perché vabbè io sono poco tecnologica, <ride> faccio ancora le cose alla vecchia maniera. Allora, se avete un nastro, avete, vi rimane solo da fare che ritagliare la vostra strisciolina e andarla a applicare direttamente sul nastro. Io il nastro non ce l'avevo, ho preso semplicemente un pezzo di stoffa. Questo è un pezzo di stoffa di Ikea che mi girava. Vado, una volta che ho stampato il mio foglio, a posizionarla sul rovescio, in questa maniera. E poi la posiziono bene sul mio pezzo di stoffa, ok? E poi, scusate, se no mi si spegne il ferro. <ride> Con il ferro, semplicemente andiamo a stirare. Non usate il vapore, ok? Perché vi dico di non usare il vapore? perché il vapore annulla gli effetti della colla e della carta trasferibile. Quindi permanete qualche secondo e andiamo a stirare bene. Adesso io vado avanti ci vediamo dopo quando ho finito di stirare. Ed eccoci qua, dopo aver seguito le istruzioni che vi dà, ehm, andiamo a ehm, togliere la pellicola, quindi la carta, e come vedete la stampa è andata ehm, sulla stoffa. Adesso mi serve l'altra mano perché con una sto tenendo il video e vi faccio vedere poi come esce. Ok, ecco qua. Le mie stampe, okay, questa mi si è un po' rovinata ma perché all'inizio non sapevo bene come trasferirla, mi si è, mi si è incristato il, la puntina del ferro perché sono andata lì, allora trasferisciti perché ovviamente non avevo letto bene che cosa dovevo fare. Praticamente mm, ovviamente seguite le istruzioni, io ho semplicemente eh, aspettato tre minuti per incollare il foglio di A4. Ovviamente se l'ho fatto sul nastro vi prende meno tempo, ma io appunto il nastro non ce l'avevo. Comunque la stampata si è trasferita sulla stoffa in maniera perfetta e adesso non mi servirà altro che andare a ritagliare le mie etichettine della misura che voglio e sono a posto con, e poi cucirle su, sui miei manufatti questo tipo di stampa è una stampa piuttosto resistente io farò una prova lavando prima di andare a tagliarle io laverò il mio pezzettino di stoffa perché ovviamente voglio vedere in lavatrice che effetto fa però devo dire la verità che chi l'ha usata si è trovata bene e quindi ecco, ecco qui alla fine ho fatto le mie etichette a mano a costo praticamente quasi zero, nel senso che è un pezzettino di stoffa e un foglio di carta trasferibile. Spero che possa esservi stato utile ehm, come idea. E niente, io sono molto soddisfatta del mio risultato. Vi mando un bacio, spero appunto che questo video possa esservi utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!